Buonasera, sono Laura Antichi vediamo oggi come muoversi in OpenSim sono in Nidra e ehm, agendo sulle frecce della tastiera che poi vi mostrerò vedete che posso andare avanti posso eh, eh, andare indietro, avanti posso andare lateralmente girando la visualizzazione, la visuale sempre con agendo con eh, queste frecce della tastiera che vi mostro ora ecco, vedete la freccia che va avanti la freccia che va eh, in, in, dietro la freccia che si sposta per lo spostamento a sinistra e la freccia per lo spostamento a destra posso utilizzare una comoda finestrella, accedendovi dalla, dal menu Io, Controlli, Movimento. Questa finestrella mi permette eh, quindi il movimento, come vedete, in questo caso avanti perché sono indietro. Lateralmente mi permette di avere la visuale dell'ambiente quindi a destra e a sinistra mi posso spostare poi a destra e a sinistra sempre agendo con le frecce Qu eh, questo per quanto riguarda il camminare per quanto riguarda il correre ho la possibilità della modalità corri sempre, sempre agendo sulla finestrella corri e vedete che posso correre, quindi in avanti, indietro, lateralmente, lateralmente, poi posso cambiare la eh, visuale attorno a me, attraverso queste frecce eh, storte. Ho anche la fantastica possibilità di volare, sempre dalla finestrella, Vado in su, vado un po' in giù, di nuovo in su, volo a destra, a, sì, alla mia destra, in questo caso alla mia sinistra, e poi giro, posso girare la visuale dell'ambiente, a sinistra e a destra quando ho finito di volare mi sono uh, quindi recata dove volevo andare posso fermare il volo, ferma, volo posso utilizzare la modalità volo utilizzando la tastiera con uh, uh, il maiuscolo e uh, page in su si è mosso finalmente poi eh, posso ritornare col eh, page in giù giù adesso vi mostro i comandi da tastiera questi sono i comandi sulla tastiera che vi permettono quindi di volare in alto e uh, di uh, mettere fino al volo tenendo eh, premuto il uh, eh, tasto maiuscolo quindi page in su e page in giù posso muovere la visuale attorno a me utilizzando i tasti mh, control alt mi permettono, vedete, di eh, girare attorno all'ambiente, nell'ambiente. Premendo il solo tasto, tasto Alt, ho la possibilità di zoomare, sempre agendo con il tasto sinistro del mouse o con anche la rotella, avanti e indietro. Zoomo, quindi. Posso ottenere gli stessi risultati utilizzando la comoda, quindi casella, che, che trovo in io, il menu io, controlli camera. Con i controlli camera ho la possibilità di vedermi innanzitutto frontalmente oppure lateralmente oppure da dietro, è comodo quando si va in OpenSIM la visualizzazione da dietro. Posso inoltre con il più, vedete, avvicinarmi, con il meno, allontanarmi, zoomare. Poi posso con la, muovere la camera su, giù, a sinistra e a destra con le frecce, come potete vedere, Per avere ulteriori visuali dall'alto oppure dal basso, sempre con il tasto ESC, Esc ritorno alla situazione originaria. Posso eh, avere la possibilità di utilizzare altre visualizzazioni, come vedete. Usando eh, l'altra parte della uh, finestrella. Potrei anche eh, il, uh, usare il mouse Look View per avere una visualizzazione senza di me dell'ambiente. Queste sono operazioni di visualizzazione abbastanza interessanti, soprattutto se ah, si vogliono fare delle, delle fotografie. Abbiamo quindi visto stasera come muoversi, come eh, camminare, come correre, come volare in OpenSim e come utilizzare la camera per la visualizzazione dell'ambiente che eh, ci circonda e per eh, poi la visualizzazione dell'avatar frontalmente, eh, da dietro e eh, lateralmente. Buonasera.